Questa è l'ultima domenica di Quaresima e come è noto ci viene proposto il Vangelo della Resurrezione di Lazzaro, questo giovane amico di Gesù insieme alle sorelle Maria e Marta. Spesso in effetti Gesù si recava da loro, trovava conforto in questa amicizia particolare a Betania. Lazzaro muore e supplicano Gesù i parenti, gli amici li vanno incontro perché faccia qualcosa, sembra non ascoltare. Beh, qui mi pare di, di, diciamo, di capire, in fondo, Dio non, non può essere lì al nostro comando. Talvolta anche a noi capita di non sentirci ascoltati da Dio, è come se non tenesse conto della nostra preghiera, sentirsi inascoltati è dura. Non si capisce perché il Signore non ci venga incontro, non ci guarisca, non ci, non ci aiuti. Beh, forse non rientra nella sua volontà. Questo è un mistero. Sicuramente poi il Signore sa come volgere anche le situazioni negative, il male, volgerlo al bene in qualche modo, e quanto accade a Lazzaro. Peraltro Lazzaro non chiede nulla, non piange, non stride, non, non chiede, non invoca, non prega. Ormai è bloccato dalle sue bende come in passato, è immobile, morto. Beh, il Signore interviene anche quando ci sembra tutto finito. La gratuità di Dio va oltre anche quella che è la nostra stessa capacità di, di accogliere il male, di accogliere la sofferenza della nostra vita. E ci viene incontro anche in maniera inaspettata, talvolta, anche quando magari noi, non, noi stessi non lo chiediamo. E Lazzaro viene fuori. Allora il Signore ci mette fuori da quelli che sono i nostri sepolcri, come Usava affermare Don Tonobello, ognuno di noi ha il suo sepolcro, no? Un sepolcro che è come un macigno messo sull'anima che non lascia filtrare l'acqua che blocca ogni lama di luce, dice proprio così Don Tonobello. Ecco, il Signore ci tira via da questi sepolcri, ci mette alla luce, ti, ci riporta alla luce. Ti dice vieni fuori, vieni fuori dalla tua sofferenza, dalla tua tristezza, dalla tua frustrazione Io ti darò la luce nuova, ti darò una vita nuova. È un messaggio per noi affinché possiamo ritrovare questa luce in prospettiva della Pasqua ormai alle porte. Buona domenica a tutti, buon cammino almeno per quelli che sono questi ultimi giorni. Buona domenica.